andiamo un con quello che abbiamo visto nel video precedente e eh, facciamo un esempio di applicazione di questa formula. Abbiamo visto che col metodo del completamento del quadrato si arriva alla formula che ho cerchiato qua in rosso, x uguale meno b più o meno radice di b quadro meno 4ac fratto 2a. E eh, parallelamente eh, nel video precedente abbiamo sviluppato i calcoli su questa equazione particolare, 3 squadro più 11x meno 4 uguale 0. E facendo tutto questo procedimento abbiamo trovato che le soluzioni sono meno 4 e un terzo ora vediamo come avrei potuto trovare le soluzioni meno 4 e un terzo senza fare tutti questi calcoli ma applicando subito questa formula prima non potevo farlo perché non la conoscevo ora la conosciamo quindi andiamo alla pagina successiva dove mi sono già preparata la formula che ripeto non vi, non vi deve spaventare perché poi vedrete che la imparerete eh, e non vi sembrerà più così terribile. E proviamo ad applicarla a questa equazione 3 squadra più 11x meno 4, di cui conosciamo già le soluzioni perché l'abbiamo già eh, risolta, però vediamo cosa succede applicando la formula. Come si applica la formula? La formula chiede di utilizzare questi parametri a, b e c, e di fare delle operazioni. Quindi la cosa fondamentale è, una volta che abbiamo l'equazione di secondo grado, andare a individuare il valore di a, b e c. a, vi ricordo che è il coefficiente del termine di secondo grado, quindi è più 3, b è il coefficiente del termine di primo grado, quindi è più 11, e c è il termine noto, in questo caso è meno 4. Quindi applichiamo la formula. X12 perché si dice X12? Perché generalmente le equazioni di secondo grado hanno due soluzioni, non sempre, ma diciamo che eh, quando le cose vanno in maniera standard eh, di solito hanno due, due soluzioni. E quindi adesso sono tutte compattate insieme perché c'è il più o meno che le racchiude tutte e due, quindi si, mette, si mettono entrambe: X1,2. Allora cosa devo fare? C'è una frazione, prima di tutto devo fare meno b, meno b è l'opposto di b, in questo caso l'opposto di 11, cioè meno 11, più o meno radice quadrata. Il quadrato di b, cioè il quadrato di 11, cioè 121, meno, poi abbiamo un 4 che moltiplica a, nel nostro caso a vale 3, per il valore di c. C è meno 4, quindi ci metto una parentesi. Sotto al denominatore abbiamo 2A, cioè il doppio di A, cioè 6. Okay? Andiamo avanti, meno 11 più o meno, sotto ci sarà 6, vediamo cosa ci viene sotto radice. Allora, attenzione che sotto radice abbiamo 121 meno 4 per 3 per meno 4. Ricordatevi che la precedenza ce l'ha. La moltiplicazione, quindi prima dobbiamo risolvere meno 4 per 3 per meno 4, e poi ci occuperemo del fatto che c'è anche il 121. Allora, prima cosa vedo che c'è una coppia di meno, quindi il risultato finale qui è un più, e poi devo fare 4 per 3, 12, per 4, 4 per 3, 12, per 4, 48, 121 più 48, quindi uguale meno 11 più o meno radice di 169 fratto 6. Quindi meno 11 più o meno 169 è un quadrato perfetto, è il quadrato di 13 e poi fratto 6. Adesso qua si spezza in due strade, una volta usiamo il più e una volta usiamo il meno. Quindi meno 11 più 13 fratto 6. E sotto invece usiamo il meno, meno 11 meno 13 fratto 6. Sopra viene 13 meno 11 che fa 2 sesti, che si semplifica e viene un terzo. Invece sotto qua viene meno 11 meno 13 che fa meno 24 diviso 6 che fa meno 4. Quindi è ovvio che abbiamo trovato le stesse soluzioni di prima, ci mancherebbe altro. E quindi ho trovato anche con la formula che eh, le soluzioni sono meno 4 e un terzo.